A il Diaco. Prego, di voto per tre Grazie presidente, oggi è eh, un atto importante, per quale motivo? Noi abbiamo eh, già eh, mesi fa convocato una commissione sull'esquilino su, diciamo, nel, nel, nel, chiaramente nel punto specifico appunto quello che, che è Piazza Vittorio, una piazza importante, una piazza storica del, dell'Ottocento che oltre a essere una semplice piazza ha, ha all'interno diciamo, anche eh, del, come dire, degli elementi storici e culturali molto importanti, quelli appunto la fontana dei Rutelli e la porta magica. Ecco noi abbiamo portato all'attenzione della Commissione Ambiente eh, appunto Piazza Vittorio perché eh, Oltre ad essere una piazza molto importante richiede un'attenzione specifica, ecco, eh, possiamo dire che questa amministrazione con tanta volontà oltre ai soldi stanziati dei fondi giubilari di 2 milioni e mezzo ha investito altri soldi, all'incirca 375 mila euro, per garantire eh, nel restyling della piazza chiaramente delle migliorie in più. Ecco, questo è un punto importante di questa amministrazione ed oltre a questo eh, quello che noi abbiamo richiesto è un piano di gestione, un piano di gestione puntuale del verde e dell'intera piazza. Questo insieme anche ai cittadini che hanno portato un avanti un lavoro molto importante e puntuale. E possiamo aggiungere che i bagni, che sembra un elemento eh, poco importante ma invece è un, un, diciamo, un punto fondamentale per quel quadrante, perciò anche per gli abitanti dell'esculino di Piazza Vittorio perché i bagni rappresentano un servizio comunque eh, diciamo, essenziale per la cittadinanza, oltre a questo possiamo dire che abbiamo avuto eh, l'ok okay da parte di Ama perciò questo passo avanti da parte di Ama per garantire una pulizia ordinaria dell'intera piazza, ecco, questo è una, un qualcosa che diciamo anche con grande soddisfazione perché l'assessore eh, Montanari, l'assessore sostenibilità ambientale eh, da subito si è attivata per portare avanti queste istanze dei cittadini, possiamo dire eh, diciamo con ultimo che oltre a questo è eh, eh, non meno importante la sicurezza della piazza, noi abbiamo denunciato anche il fatto del, del povero cane Zighi che purtroppo è morto, all'interno del parco di, della, de, insomma, di Piazza Vittoria, ecco noi l'abbiamo subito denunciato, perciò il punto della sicurezza è un punto molto fondamentale e eh, come dire, eh, focale ecco, di questa piazza. Vogliamo eh, finire insomma, ecco, questo intervento o comunque sia eh, questo atto che dà diciamo, delle indicazioni, degli indirizzi molto chiari e specifici che comunque grazie eh, anche al lavoro della Commissione Ambiente e della Commissione Lavori Pubblici che ha dato degli indirizzi chiari insieme poi alla Commissione Trasparenza che so che ha trattato il tema poco tempo fa. Perciò ecco eh, ci riteniamo soddisfatti di questo lavoro e noi votiamo a favore di questo atto sperando che chiaramente anche i cittadini ci supportino per continuare a dare lustro e dignità a questa piazza. Grazie.